Mentre qua stanno facendo le pulizie del sabato pomeriggio sto aspettando che arrivi il mio amico Cosimo, noto come Cosimo Run con il quale, visto che il Pro Depodista non è disponibile aprirò un pacco che mi è appena arrivato da Sport Time Mantova vediamo cosa c'è dentro, come al solito cercheremo di capire di che scarpa si tratta, scarpa super innovativa non sono sicuro che il buon Cosimo riuscirà a capire di che scarpa si tratta comunque vediamolo all'opera Ciao Cosimo, sei spaventato dal mio coniglio? Eh, ho visto che è bello, bello attivo! <ride> Ma lo sai, oggi, eh, sei arrivato alla Malpensa da qualche minuto, oggi ti chiedo di aprire una scarpa. Adesso non so come farai, magari tu hai delle doti eh, naturali per, per farlo. Comunque devi aprire questa scatola, mi devi dire di che marchio si tratta ma non la devi guardare quanto pesa e soprattutto quali sono le caratteristiche sei pronto? spero di non inventarmi una nuova scarpa adesso no no detto. ma seco secondo me questo marchio tu lo conosci molto bene comunque adesso io te la tiro eh. stai, okay, stai attento ma stai attento stai attento vado vado vado oh. Ah beh, oh, questa volta vedendo i video con Andrea i, i lanci non erano tanto ma come fai ad aprirla? mi sono attrezzato questa è tecnica meridionale, taglierino, vado, ma Andrea, ad Andrea non è permesso eh, di utilizzare ah, ecco. il taglierino, posso fare con le mani ma ci metto poi troppo tempo, vai procedi, vado, allora non devo guardare, però la devo aprire, quanto ci metterò? Posso mettere il cronometro come al solito ma secondo me ci metterai poco, Ok. non guardare no. la scarpa, non guardare la scarpa neanche la scatola col tagliadire no la, sc la scatola lì sì ma la scatola della, della scarpa no ok vado vale. come si fa normalmente tanto è arrivato il coniglio <ride> mi stavo aspettando allora è vero che quando sente o vede le scarpe subito via questo così allora come si fa normalmente? vai aprila e poi devi assolutamente dire di che scarpa si tratta Secondo te che marchio è, toccandolo un po'? Non farti distrarre dal coniglio, eh, però, eh? Aiuto! Potrebbe essere... Potrebbe essere, ti do un consiglio, una, ah, è, è un marchio dei più conosciuti in Italia. ASICS? Non è ASICS. No, <ride> Nike. Non è Nike. Uno il più famoso in Italia. Uno dei marchi più conosciuti in Italia. Comunque, oh, toccala un attimo. Mi sa che sei leggermente fuori strada. Fuori... L'ho dette tutte, ma... Sao, lo puoi capire, secondo me, dai lacci, dalla tomaia e anche dal, dal battistrada. Sono in crisi. Lacci. Intanto il coniglio, comunque, che lui siamo conosce... Diventati, <ride> siamo diventati amici. Allora, sembra... è Brooks. È una Brooks, oh. quindi quanto pesa secondo te questa scarpa? peso 260 Vabbè, eh dopo, dopo la pesiamo, lo, lo scrivo sopra. E tra l'altro, secondo me, la versione precedente l'hai pure usata. Secondo te che scarpa è? Eh, una GTS. È, effettivamente non è una GTS, è però una... Glicerin, ok. Guardala, guardala un attimo. È l'ho usata, si, sì. Bella, sentivo. Fa Bo facciamo una cosa, provatela un secondo, non fartela mangiare dal coniglio, e poi eh, dimmi se secondo te stesso numero oppure è cambiata la calzata? Adesso la proviamo subito perché mi piace tantissimo. La vedo molto morbida. Sì, sì. La provo subito. Dai, provala. Allora, secondo te, Cosimo, stesso numero o mezzo numero in più? No, no. Stesso, stesso numero va benissimo. Tu hai il mio, il mio numero, quindi sicuramente... Sì, sì. Allora, Cosimo, ti suggerisco una cosa. Provatela un secondo. Stai attento al coniglio. Eh, <ride> poi... Tra, ci prendiamo un coffee, poi tra qualche minuto facciamo, eh, ti porrò qualche domanda, tu fai una corsetta in giardino e poi mi dici cosa ne pensi di questa scarpa. Ok, perfetto, vado subito a provarla. Cosimo, mentre il nostro coniglio si è un po' addormentato, forse lui ha già mangiato, lei ha già mangiato, si chiama Bonnie, allora cosa ne pensi di questa Glister in 20? Hai provato le 19 però solo la versione GTS, cosa ne pensi? Le ho sentite più, più morbide, la parte del, della gomma completamente diversa, più, più comoda. Secondo te in effetti a livello di uh, intersuola, che è il cambiamento principale rispetto al, al modello precedente, qua i Brooks dicono... Nitrogen injected, che vuol dire è una schiuma azotata. Eh, che sensazione ti ha dato quando hai corso in giardino? Momenti and inciampavi sul coniglio, però, che sensazione ti ha dato? Completamente revisionata la scarpa, l'ho trovata completamente diversa. Effettivamente. A saperlo prima potevo anche pensare per fare degli allenamenti sui lunghi per il passatore e valutare uh, la scarpa. A me sembra che sia appena uscita sul, sul mercato italiano, tra l'altro devo ringraziare Sporttime Mantova dove ho comprato questa scarpa e comunque eh, molto molto interessante. Invece secondo te eh, potrebbe essere utilizzata per il passatore? Mm, per la morbidezza della scarpa sì, uh, secondo me un pensiero si poteva, si poteva fare, bisognava comunque provare la prima, ovviamente non, no, no, non bisogna mai rischiare, e anche perché bisogna vedere... <ride> Io l'ho provata a pochi minuti, e bisogna vedere anche quel, che tipo di grip, eh, insomma, le varie prove che si fanno con le scarpe. Invece secondo te a livello di Tomaia come l'hai vista? Secondo me non è cambiata più di tanto rispetto al modello precedente, ma che sensazioni ti ha dato e soprattutto a livello di spazio nell'avampiede come l'hai vista? Effettivamente sì, non è cambiata tanto, però la sento leggermente più traspirante. Uh, rispetto al, uh, al vecchio modello. pazzo d'avampiede um, non è stretto, quindi è abbastanza largo. Tra l'altro te, te la tiro così magari fai vedere a livello di tallone se questo tallone è bloccato, sei pronto, vai! Opla. Quindi come hai visto la, la conchiglia della, della scarpa? Ripeto, questa scarpa secondo me per i lunghi uh, va benissimo perché il tallone è bello bloccato, c'è tanta, come dice Andrea, c'è tanta ciccia <ride> E quindi è abbastanza comodo. Invece, a livello di battistrada, quindi della suola, secondo te com'è e cosa ne pensi? Per quanto riguarda il battistrada, qui avevo un dubbio, non, effettivamente non mi ricordo se è, se è la stessa, mi sembra leggermente diverso. Ridisegnato, però su questo non sono convinto. Devi ah. guardare la telecamera, my friend. Io ero innamorato della scarpa, del colore della scarpa soprattutto. Quindi secondo me bisogna provarlo, forse un bel grip ce l'ha. Invece l'ultima cosa che ti chiedo è, so che in questo momento, anche se ti stai facendo distrarre dal coniglio, hai ai piedi le Hyperion eh, Tempo sulla, eh, sì. sul piede sinistro e le... Eh, le Glycerin 20 sul piede destro, che sensazione ti hanno dato le due scarpe? Secondo te ci sono delle differenze? Vabbè, sì, del, per quanto riguarda il peso, però per quanto riguarda uh, la gomma, secondo me uh, è la stessa. Si sta mangiando il cartoon, ma piacciono le Brooks. A livello di stabilità cosa, cosa dici? Sono comunque stabili come lo erano le GTS oppure, oppure un po' di meno? Ma no, per quanto riguarda la stabilità le ho sentite molto simili alle vecchie GTS. Quindi, quindi l'ultima domanda, poi magari proveremo questa scarpa al, alle prossime competizioni, secondo te a chi sono adatte? Abbiamo visto che pesano intorno ai 300 grammi, poi scriverò il, il dato ufficiale di Brooks, ma secondo te a chi sono adatte? Allora, vabbè, appoggio neutro, e secondo me sono adatte a... Persone su, che pesano dai 70-75 so, kg in su. Secondo me vanno benissimo anche perché sono abbastanza protettive. Va bene, grazie, Cosimo. Uh, stay strong, keep running. Io mi riprenderò nei prossimi giorni, poi con Andrea faremo la recensione completa. Adesso andiamo a mangiarci qualcosa, eh, perché domani ci dobbiamo preparare per la stra Milano. <ride> grazie, ragazzi. Ciao.